Ciao a tutti e ciao a tutte e ben ritrovati! Finalmente riesco a tornare attiva sul canale YouTube, eh, nelle prossime settimane vedrete delle brevi video pillole ehm, ispirate ai dubbi più comuni che ehm, ho riscontrato nei messaggi che mi inviate. Come forse avete già notato, io veramente ce la metto tutta a rispondere a tutti i messaggi che mi inviate, che sia sulla pagina Facebook, eh, sotto i vari post, oppure eh, via appunto messaggio privato oppure via email e anche qui sul canale YouTube se controllate tutti i commenti hanno comunque un mio riscontro, quindi um, questo mi aiuta anche a conoscervi meglio, a confrontarmi con voi e quindi a poter venire incontro ai vostri dubbi, alle vostre domande. Quindi um, con il video di oggi, per esempio, voglio rispondere a quelle persone che mi scrivono e mi dicono, ma è normale che l'acqua del risciacquo sia colorata? È normale ritrovarsi con i polpastrelli colorati dopo aver fatto l'applicazione di erbe tintorie? Uh, l'enè macchia la pelle? Ecco, <ride> questo sarà il sunto di questa breve videopirola di oggi. Prendendo a turno le uh, domande, l'enè macchia la pelle? Fortunatamente la Lausonia macchia solo le mani, quindi è essenziale utilizzare i guanti monouso oppure comunque dei guanti che proteggano le nostre mani sia in fase di applicazione che in fase di risciacquo. Sulla pelle, qui, quindi attorno al viso, orecchie, non Normalmente se è puro, la usonia pura non macchia la pelle, a me non è mai successo e io utilizzo appunto anche dei mix tintori, ho fatto un unico passaggio con la usonia e poi il mix tintorio ma non è mai successo che mi macchiasse la pelle, la pelle. quindi se avete però riscontrato, proprio delle macchie che ve le siete ritrovate in seguito all'applicazione di erbe tintori potete prevenire facil facilmente questa cosa applicando una crema un po' grassa, tipo quindi un po' burosa, in questo modo ehm, su quella zona lì eh, l'enè non macchierà la pelle quindi andrà via facilmente occhio che se applicate tipo in questa zona qui, oppure comunque dove avete concentrati i capelli bianchi rischiate di vanificare il <ride> del um, colorante del, dell'ene in quella zona lì. Uh, tornando al discorso uh, se um, è normale ritrovarsi i uh, polpastrelli colorati dopo aver fatto l'applicazione, perché appunto asciugando i o passando la mano eh, attraverso, attraverso i capelli, proprio per riuscire ad asciugarli bene, spesso e volentieri, se abbiamo appena fatto un'applicazione con un mixintorio che contiene eh, Katam o Indigo, oppure un'applicazione con solo Indigo o Katam, è più che normale ritrovarsi per almeno nei primi giorni, eh, anche se abbiamo fatto eh, appunto uno shampoo, con i polpastrelli colorati, ma è una cosa che va via facilmente con un po' di acqua calda, calda e sapone e quel um, pigmento in più che uh, va via, uh, viene via appunto le, le prime volte non appena abbiamo fatto uh, l'applicazione quindi non è una cosa che dura nel tempo, nel senso che dopo 5 giorni, dopo due shampoo non vi ritroverete più con questa cosa sconveniente per dire così così come è normalissimo ritrovarsi vedere uh, l'acqua dello risciacquo colorata perché è normale perché nel momento in cui appunto uh, sciacquiamo via il mix tintorio e volendo, come raccomando sempre, utilizzando un po' di shampoo diluito, i tensio fanno andare via il surplus del colore che appunto non si è fissato sui capelli, ma anche se non utilizzate lo shampoo vedrete che comunque l'acqua è colorata. Non vi aspettate che l'acqua sia colorata, che sia viola perché avete utilizzato il katama, oppure che sia blu perché avete utilizzato l'indigo. Il pigmento tintoro è comunque.. Blu, quindi è normalissimo che l'acqua abbia un aspetto uh, grigio-blu uh, purtroppo può capitare per chi soprattutto desidera ottenere un colore nero quindi fa degli impacchi uh, con solo indigo oppure con solo katam uh, di uh, ritrovarsi anche con una con la federa sulla quale do uh, si dorme uh, colorata oppure con il collo della camicia colorato quindi che ha il colore grigio-blu Ebbene purtroppo eh, mi chiedete in tante se c'è un rimedio a questo è, um, ed è uno dei limiti eh, che ci pongono eh, le erbe tintorie, purtroppo uno dei compromessi a cui bisogna scendere se si desidera eh, utilizzare le erbe tintorie. Non, almeno che voi non abbiate qualche suggerimento che vi prego di lasciare qui nei commenti sotto al video, però ad oggi eh, l'unica soluzione sarebbe quella di tendere, di fare attenzione quindi di utilizzare delle federe che sapete che potete lavare a temperature alte per poter eh, farle tornare come nuove e ehm, di eh, appunto lavare i capelli, avere pazienza e attendere di lavare i capelli per almeno un paio di volte affinché scarichi tutto il surplus del colore fatemi sapere se avete altri dubbi in merito a questo e se il video vi è piaciuto grazie se volete lasciare il solito like e ci vediamo tra pochissimo tra pochi giorni con una nuova videopiola. ciao!